Buongiorno ragazzi, oggi vi spiego la regola del trasporto. Abbiamo visto il primo principio di equivalenza e adesso dal primo principio di equivalenza ricaviamo la regola del trasporto che ci permette di risolvere le equazioni eh, in un modo più veloce. Allora, abbiamo visto che le equazioni sono delle uguaglianze tra espressioni letterali e qui abbiamo l'equazione composta da 3x meno 8, la prima espressione letterale, uguale a 3 più x più 24 meno 3. Eh, abbiamo quindi la prima espressione a primo membro e la seconda espressione a secondo membro. Allora, la prima cosa che facciamo è semplificare, se possibile, le espressioni letterali. Allora, la prima espressione letterale non si può eh, semplificare, quindi rimane 3x meno 8 uguale. La seconda espressione letterale, invece, ha eh, 3 più 24 meno 3, possiamo quindi ridurre a x più 24, togliendo il 3-3 che fa 0. Allora, a questo punto la riscrivo nella parte sinistra del foglio, 3x-8 uguale a x più 24, in cui applichiamo il principio di equivalenza. La riscrivo invece a destra anche, 3x-8, in quanto vediamo come possiamo risolverla applicando la regola del trasporto che deriva dal primo principio di equivalenza allora applico il primo principio di equivalenza e eh, quello che voglio fare è eliminare il meno 8 a primo membro quindi per eliminare il meno 8 posso aggiungere più 8 a primo membro a questo punto per mantenere l'uguaglianza dell'equazione, aggiungerò più 8 anche a secondo membro che cosa succede che a primo membro più 8 meno 8 fa 0 e quindi rimarrà 3x uguale mentre al secondo membro Compare questo più 8, quindi x più 24 più 8 che prima non c'era. Praticamente come se questo meno 8 fosse stato trasportato dall'altra parte cambiando di segno. E questa è proprio la regola del trasporto, che dice che è possibile in un'equazione trasportare qualunque termine da primo o secondo membro a viceversa semplicemente cambiando di segno. Quindi noi abbiamo qua 3x meno 8, possiamo trasportare questo meno 8 al secondo membro cambiandogli di segno. E l'equazione diventerà 3x uguale x più 24 più 8. Allora andiamo avanti a risolvere l'equazione. Allora 3x lo riscriviamo, uguale, secondo membro invece possiamo svolgere più 24 più 8, quindi rimane x più 32 che riscriviamo anche dalla parte in cui applichiamo la regola del trasporto, quindi 3x uguale a x più 24 più 8 più 32. Allora, applichiamo il primo principio di equivalenza. Vogliamo eliminare a secondo membro la x e lasciare soltanto il più 32. Quindi togliamo meno x al secondo membro e necessariamente dobbiamo togliere, per mantenere l'uguaglianza, meno x anche al primo membro. Quindi abbiamo che a primo membro è comparso questo meno x mentre a secondo membro è scomparsa la più x, x meno x fa 0 e rimane più 32. Praticamente è come se noi avessimo trasportato questo x da primo membro, dal secondo membro al primo membro cambiandogli di segno. Quindi possiamo applicare la regola del trasporto, possiamo Trasportare questo x a primo membro cambiandogli di segno e quindi avremo 3x meno x uguale a più 32. Quindi poi proseguiamo a risolvere la nostra equazione: abbiamo 3x meno x uguale a 2x. Uguale a più 32, applichiamo adesso il secondo principio di equivalenza che ci permette di dividere per uno stesso numero, primo e secondo membro. Dividiamo per 2 e otteniamo x uguale a 16. Quindi 2x uguale a più 32. Secondo principio di equivalenza, divido per 2, divido per 2, divido per 2 in modo tale da semplificare con il coefficiente della x che diventa 1. Uguale, poi semplifichiamo 32 con il 2 e rimane uguale a 16.